internazionali sia per il premio di esecuzione pianistica Antonio Napolitano che per il concorso a categorie, pianisti importanti che arrivano da tutto il mondo un po' come i giovani talenti che si confronteranno qua a Salerno dal 25 al 30. Sì, quest'anno come al solito dobbiamo dire siamo pieni di iscrizioni specialmente provenienti dall'estero. Uh, per il concorso a categorie uh, che dovrebbe comprendere quindi... Eh, locali, invece eh, ci muoviamo sia dai 9 dai anni in poi fino ai 29 anni con pianisti provenienti anche dalla Russia, dal Giappone, dalla Corea eh, dalla Cina quindi eh, diciamo che eh, quest'anno anche il concorso è veramente internazionale poi a parte il premio di esecuzione intitolato a Napolitano eh, che eh, conta eh, 20 pianisti che sono anche pianisti di successo, quindi sono pianisti già fermati, non c'è il limite di età previsto per quella categoria. Nomi d'eccellenza anche per la Commissione. Nomi d'eccellenza, Yabonskaja per quanto riguarda la commissario che proviene dalla Russia, Aki Turoda per eh, il commissario di, eh, del Giappone, Pasquale Iannone, un'eccellenza italiana che viene dalla Puglia, eh, poi c'è Costantino Catene, il nostro rappresentante salernitano. Insomma, e poi c'è il concorso a categorie che comprende il nostro ex vincitore, l'unico vincitore in 14 anni, 15 anni di edizioni del premio di esecuzione pianistica, Pietro Gatto, che è stato il nostro vincitore per un anno e che quest'anno sarà in commissione per il concorso a categorie. Chiaramente anche altri, però diciamo che... C'è un altro salernitano anche d'eccellenza, Salvatore Giannella, che è un pianista che eh, siamo abituati eh, a conoscere e quindi diciamo, una, una commissione veramente d'eccellenza. Salerno, capitale del pianismo internazionale, il prossimo 30 giugno il Teatro Verdi ospiterà i più bravi pianisti che giungono da tutto il mondo, quindi Salerno si attesta sempre di più come una città della cultura. Assolutamente sì, l'abbiamo fatto negli scorsi anni, anche quest'anno abbiamo rinnovato il nostro appoggio a questa manifestazione che porterà in città, come lei diceva, tanti pianisti, una manifestazione di respiro internazionale, siamo su riviste eh, internazionali che propagano il nome di Salerno, quindi siamo davvero soddisfatti. È una delle tante iniziative che abbiamo nel nostro cartellone, nel nostro cartellone estivo e che credo abbia anche un appello importante dal punto di vista turistico, noi puntiamo sempre a un turismo di qualità, un turismo culturale, credo che questa manifestazione si innesti in maniera perfetta in questo programma. Quindi siamo davvero contenti, complimenti agli organizzatori, a Tonia Wilburger, al Conservatorio che dà una mano, anche questa è una, una componente importante, questa partnership col Conservatorio, quindi il coinvolgimento dei ragazzi, insomma credo che davvero ci siano tutti gli ingredienti per una bella manifestazione, per un bell'evento che qualifichi sempre di più l'offerta di Sabrina.